Eccoci qui, buongiorno a tutti, buongiorno da iarforex.com, da iarforex. Questo qui è la mia sede, il mio ufficio, l'ufficio di iarforex. Eh, sono qui, in questo momento è sabato pomeriggio, mi si stava così frullando nella testa alcune cose perché anche in base ai commenti, alle, alle cose che scrivete quando facciamo i video su YouTube, quando facciamo le live, ma anche via mail, sono cose abbastanza ricorrenti e quindi mi è venuto un po' da eh, riflettere su quali possono essere Diciamo, ehm, le modalità più efficaci eh, da un punto di vista proprio pianificativo ehm, che possono avere in effetti un risultato che può essere soddisfacente. Eh, per chi fa trading, ma per chi fa trading in che senso? Per chi fa trading iniziando con piccolo capitale, con pochi soldi. Eh, diciamo che nel, nel settore del trading, nel mondo del trading, soprattutto negli ultimi tempi, eh, c'è un po' questa moda... Mh, anche molto sbagliata, eh, questi eh, nuovi, eh, nuovi video di nuovi YouTuber che eh, hanno iniziato magari a fare trading uno o due anni fa e mh, si mettono a fare dei corsi, provano a, a, a far vedere diciamo che sono in grado eh, di fare trading ad altre persone e cercano di spiegare le cose. Questo è il, già qui... Eh, cosa succede? Succede che le informazioni che arrivano alle persone, soprattutto ai più giovani, che eh, vedono magari attraverso per esempio l'uso di capitali piccoli, alta leva o cose di questo tipo, la possibilità poi di guadagnare, diciamo che no? eh, è un, un qualcosa che sinceramente e dico personalmente eh, anche in modo come dire, mh, ve lo dico a livello esperienziale, è un qualcosa, insomma, abbastanza, così, un po', un, po', un po' sognatore. Diciamo che invece in questo video eh, mi piaceva eh, con voi cercare di andare un po' più sul profondo, in maniera però comunque sempre tenendo la cosa abbastanza semplice, nel senso che andando a capire quale potrebbe essere, in effetti, una via buona perché eh, chi fa trading all'inizio, soprattutto chi è molto giovane, quindi non ha molti soldi da parte, da poter dedicare all'impresa trading eh, possa invece con la realizzazione di eh, un piano che si pianifica primo, prima andare un po' alla volta poi ad avere la possibilità con il capitale buono almeno un minimo di capitale per poter iniziare a fare l'attività di trading come un'attività che in effetti inizia a dare delle soddisfazioni ma non perché si usi alta leva perché si usi un rischio spropositato cose di questo tipo perché questo purtroppo porta alla distruzione del conto porta alla distruzione del capitale tant'è che tante volte eh, molte persone anche imprenditori di un certo tipo, uh, gente che investe già, vede a volte nel trading un po' come no, quella cosa stile scommessa, si perdono solo soldi al forex, uh, sulle azioni eh, troppa volatilità e tutta una serie di cose, per cui magari si rimane sempre con la testa più investing di lungo termine, che è sicuramente interessante. Ci sono degli strumenti. Eh, per esempio gli ETF su, t, su indici, alcuni indici eccetera che possono essere interessanti nell'ottica investi nel lungo termine ma nell'ottica di trading bisognerebbe ragionare sempre eh, che è più lavorativa diciamo eh, sempre nel dire bene io adesso devo investire del capitale per poter farlo fruttare un po' alla volta mi diventi un'entrata costante. Costante non significa che ogni mese farò perfettamente e sempre lo stesso guadagno, perché non è possibile ovviamente, nessuna attività imprenditoriale permette questo, ma avere un capitale minimamente grosso per poter iniziare poi a far sì che eh, il trading possa pagare mediamente costantemente uno stipendio o comunque... Uh, spese, cose, e quindi diventi una fonte di reddito, quindi uh, un qualcosa di uh, guadagno da lavoro, diciamo da, è un po' come l'imprenditore che ha l'azienda, da cui tira fuori dei soldi, e comunque magari ci sono dei rinvestimenti del, uh, no, del, del lavoro proprio, il trading è un lavoro, seppur ovviamente poi dipende dallo stile di trading, c'è quello un po' più stressante, meno, voi sapete che io faccio un trading... Uh, con meno operazioni, molto pianificate, un rischio ben inteso e di qualità, in frame alti, tutta una serie di cose per cui cerco a fine mese, a fine anno, di portare sempre in cassa dei soldi. Però la, questo non è il topic, il topic è come faccio a farlo se Arduino mi dicono io ho al massimo 3-5 euro da investire sul trading, da mettere nel conto di trading, spesso quando si, è, si parte con una cifra così molto modesta e molto bassa, io ripeto dai 3-5 euro è il minimo eh, per iniziare a fare un, una, piccola, no? um, la, una piccola parte nel trading e iniziare e quindi il capitale piccolo per me è quello sotto i livelli che vi ho appena detto diventa veramente un qualcosa che proprio diventa il giochino e sinceramente non ve lo consiglio, se non avete neanche 3 o 5 mila euro inizialmente da investire conviene proprio aspettare e magari continuare a risparmiare, adesso vi farò vedere continuare a fare un certo tipo di risparmio ehm, che adesso vi spiego e magari quando si ha almeno quella cifra iniziare intanto comunque in quella finestra si deve studiare, si deve apprendere acquisire delle competenze magari uh, in paper trading no guardare un po qual è il movimento di alcuni titoli azionari di alcune coppie di valute di alcuni indici di borsa dell'oro uh, dell'argento del petrolio di queste materie prime insomma dove si vuole andare poi a investire nel breve termine però tutto sempre nell'ottica di farlo diventare un lavoro perché ovviamente se si va a mh, come dire a, ad approcciare al mercato del uh, tra al trading, al settore del trading, a livello lavorativo, non in maniera imprenditoriale, pianificata, con degli obiettivi, anche con poco o anche con tanto capitale, i risultati non ci saranno o saranno sicuramente molto facilmente, sicuramente c'è sic molto facilmente mh, risultati negativi, risultati che mh, scoraggiano poi a continuare questa attività. Quindi siccome, eh, a me non, io sapete, faccio segna da, da tanti anni, eh, è il 2022, ho 41 anni, sono, insomma, mi conoscete, sono da tanto tempo anche nel settore diciamo, della consulenza eh, informativa, dell'informazione, del, dei servizi operativi e tutta questa cosa no, del, del trading proprio. Cioè eh, cerco con, mie, con il mio metodo, perché poi, come dico sempre, ognuno ha la sua deve crearsi un suo vestito ma noi cerchiamo di eh, trasmettere un metodo con alcune eh, modalità operative con un approccio anche mentale un set mentale eh, che permette nel tempo attraverso anche delle strategie che ormai sono insomma, utilizzate da me e da chi insomma, si è formato con me in tutti questi anni ancora tanti sono ancora con me nel Platinum che sono ricorrenti sono dei, dei, dei, dei pattern ricorrenti delle dinamiche no? ricorrenti sul mercato ma se noi siamo anche dei bravi tecnici ma magari eh, abbiamo poco capitale oppure siccome abbiamo poco capitale pensiamo che usando l'alta leva possiamo fare, mettere lì 1000 euro e magari facciamo anche il mese dove facciamo il 30% facciamo 1300, 1500 perché siamo... No? però poi il mese dopo si, si brucia tutto lasciamo stare poi tutta quella schifezza relativa a... Eh, adesso vedo tutti questi ragazzini con le sale segnali tutte queste robe qua, no? Lasciamo stare tutte quelle cagate, scusate il termine, ma sono proprio delle, mh, delle truffe eh, messe lì. Eh, a, no. Quindi lasciate stare tutte quelle cose, si perdono solo soldi. Allora, se qui siamo qua per fare trading, perché alla fine eh, siamo, diciamo, volti al guadagno e cercare di avere quindi l'obiettivo di far diventare il trading un'attività, se per chi non è ancora un'attività, o comunque di un'attività primaria o fare diventare un'attività secondaria, un'attività però, attivo, attività, non una passività, deve ovviamente darci una remunerazione. Allora, siccome molti di voi mi dicono, eh, ma io ho, eh, ho questi oppure anche lo sento, no? Eh, ho aperto conto con 3.000, con 4.000, con 5.000, con 8.000, con 6.000, sono tutti capitali insomma molto piccoli, ma è giusto anche magari all'inizio iniziare così, se proprio uno non li ha, quindi io metto l'esempio del ragazzo che ha eh, 24-25 anni, 26 anni, che ha 5.000 euro da poter inserire nel conto di trading, eh, ha già fatto magari un annetto e mezzo di preparazione, un annetto e mezzo di preparazione dove comunque si è. Ehm, si è come dire mh, sbattuto nel, nello studio si è ehm, come dire approfondito eh, alcuni, alcuni metodi e ha magari sposato un metodo e ha iniziato a studiare su quello, benissimo decide di aprire questo conto ecco. intanto si va tranquilli, mettiamo che quindi abbiamo un paio d'anni di studio un anno e mezzo, un paio d'anni quindi non vediamo che il mio amico mi ha detto che eh, iniziamo, apriamo il conto mettiamo lì 3, 5.000 euro e iniziamo a cliccare. No, sto parlando di chi comunque inizia ad avere un po' di studio, poi decide a un certo punto di partire, perché poi alla fine bisogna anche partire, e iniziamo con una piccola parte, iniziamo con can 5.000, perché poi abbiamo quelli, no? Io prendo una persona appunto di quell'età che magari ha iniziato ad avere un lavoretto che gli dà 1.000, 1.200 euro al mese e che ha questi 5.000 euro da parte che può decidere di investire nel settore del trading. Ovviamente non si va a investirli dicendo ma sì, no? No, si va a investirli, quelli sono come se fossero 500.000 euro e quindi diventano per noi un capitale importante perché da quello sviluppato bene si può trovare negli anni la nostra via se si vuole fare trading. Quindi intanto vedete un approccio serio, pianificato, imprenditoriale. Quei 5.000 li facciamo valere, sono per noi molto importanti. Questi 5.000 poi abbiamo questi 1.200 euro che ci arrivano mensilmente da questo magari uno stipendio o perché magari abbiamo, eh, non so, siamo degli agenti di commercio, quindi magari comunque mediamente abbiamo questi soldi che ci arrivano e abbiamo questo, questo stipendio. Ecco, vi faccio vedere una cosa, vi faccio, voglio, fare adesso prenderò anche il tabellario che noi abbiamo qua con i Airforex, e eh, voglio farvi vedere. Allora, questa persona, quindi adesso vi eh, condivido un attimo lo schermo, vediamo se sono in grado qua, ok. Eh, questa, prendo la calcolatrice intanto. Questa persona, eh, facciamo così, ha mh, questa, questa persona che ha questi 5 milioni da mettere da parte e ha eh, ogni mattina, mettiamo esempio, eh, risparmia... 4 euro ogni mattina, che sarebbero come dire se durante il giorno mi bevo, non so, due caffè e mi compro un succo di frutta e una brioche, piuttosto che la mattina eh, vado prima di andare a, al lavoro o durante nella pausa mi prendo eh, un cornetto, un caffè, un cappuccio e un succo di frutta all'arancia. Vogliono spendere 4 euro? Ecco, 4 euro. Questi 4 euro, invece di spenderli così, e quindi va a, come dire, sembra una cifra, anzi, sono una cifra, direi, abbastanza utilizzabile a tutti. Poi, lasciamo stare che ci sono persone che guadagnano 1000 euro al mese e hanno l'iPhone. Ecco, già lì, no? Ecco, quello lì già è... Però, lasciamo stare, facciamo un esempio proprio, questi 4 euro che io spendo giornalmente, perché magari invece di spenderli così me li porto da casa. E faccio uno sforzo ok faccio uno sforzo cerco un po di diciamo andare a obbligarmi a risparmiare quella piccola cifra rispetto a spenderla eh, attraverso magari appunto andare al bar a bermi un caffè piuttosto che mangiarmi una brioche e un succo di frutta che sicuramente è anche eh, carino interessante e nella giornata ci può stare ma eh, se noi abbiamo un obiettivo per eh, da qui a, facciamo ho fatto proprio il piano, da qui a 4 anni quindi non è una cosa che dall'oggi a domani metto x sul conto di trading sul forex 500 la leva eh, no, per quello si bruciano i soldi a tanto vale non ha senso cioè li, brucia, li, li bruciate, non ha senso quindi facciamo uno sforzo cerchiamo di obbligarci a risparmiare questi 4 euro che io spenderei durante il giorno per un succo di frutta, un caffè e un cornetto, adesso per fare un esempio questi 4 euro alla fine del mese, che sono 30 giorni, voi avete 120 euro risparmiati. Questi 120 euro, se vogliamo, se noi andiamo a fare i 1200 euro che potreste avere come stipendio o comunque come introito medio di una vostra attività che state facendo al di là del trading eh, e lo moltiplicate per un 10%, alla fine, tra l'altro, mi viene da dire, è anche 120 euro. Quindi è come dire che della, del mio compenso del mio stipendio dite quello che è poi la vostra attività eh, che è 1200 euro io un 10% diciamo lo obbligo ad andare su un altro flusso eh, su un altro conto quindi faccio un flusso di cassa da un conto a un altro che sarebbe dal conto mio bancario che utilizzo per eh, fare le mie cose a un conto in questo caso al conto di trading che è l'obiettivo mio di dire bene eh, il primo la prima cosa sui 5.000 perché da qui a quattro anni io quei 5.000, e quindi poi passeranno anche degli anni, e poi vi spiego che è molto importante anche questo perché il fatto che passano gli anni ovviamente dà una certa eh, esperienza. Poi quindi è sicuramente importante perché ovviamente potete ben capire che se io eh, ho, ehm, parto dopo due anni di studio e parto tranquillamente in modo molto tranquillo in reale con 5.000 è ovvio che non avrò poi l'esperienza di altri 4 anni, quindi anche il fatto poi di avere eh, un obiettivo a 4 anni da quando inizio seriamente, con un piccolo conto, ci dà anche una, una cosa migliore, perché io sviluppo le mie capacità, anche date dall'esperienza sul campo, che è importantissima, aumentando piano piano i soldi, che avrò sul conto corrente di trading. Quindi io, prima di tutto, avrò questi 120 euro, che sono questi 4 euro al giorno, ok? Per 30 giorni, che a fine dell'anno, per 12, sono eh, inseriti nel conto di trading quasi 1.500 euro. Che per 4 anni, vorrà dire che ho messo in più 5.760 euro, quasi 6.000 euro okay? in più. Quindi io ne ho messo 5.000 oggi così, boom, con una, una tantum, una soluzione unica, e eh, però in quattro anni, senza mh, fare uno sforzo enorme, ripeto, sono 4 euro al giorno che invece da dedicare a delle cose che si possono anche evitare, diciamo, facendo un, po di, un piccolo sforzo, un piccolissimo sforzo, da qui a eh, altri quattro anni minimo avrò questi 5.760 più 5.000. Ovviamente, perché? Perché si va a fare un trading non pensando di perderli. Ecco perché poi dopo, ovviamente, c'è tutta la questione del trading. Quindi, io vado a metterci questi 120 euro. Guardate qua: 120 euro che uso eh, eh, mensilmente e li vado a mettere giù. Va nei 4 anni. Questo è il piano: eccoli qua. Ok. Questi 120 euro qui li mettiamo anche magari un po' messi bene, li mettiamo tutti centrati come... Eccolo là. Quindi abbiamo detto che 120 euro per 4 anni, eccoli qua, qua sotto lo vedete, 5760 che è appunto il conteggio che abbiamo fatto prima con la calcolatrice. Allora, guardiamo qui, eh, partiti con 5000, poi ovviamente, avendo un, una base, cercando di... Io poi penso a i, i, i ragazzi e le ragazze che sono abbonati al Platinum, che hanno anche noi come guida eh, del, nel trading, lo vedono e lo capiscono, ma ve lo dico io, diciamo che mh, per la mia esperienza un trader che rischia il giusto, quindi né troppo poco ma neanche troppo, e cosa vuol dire? Vuol dire che rischia più o meno a singolo trade l'1% o anche un po' meno, come faccio io, del capitale per singolo trade, però con qualità alta, eh, a volte setup e trigger su grafico settimanale, una gestione molto attiva della posizione, ovviamente cercando di lasciare un po' correre, ma senza essere troppo così, cioè l'obiettivo è quello poi di fare l'obiettivo, di guadagnare quello che è l'obiettivo. Non ci interessa di avere ragione, di per forza andare a target, no, l'interesse è l'obiettivo, quindi di guadagnare, e vi assicuro che ecco, facendo un trading di questo tipo, su grafico weekly, su grafico daily, setup ben, uh, ben di qualità, uh, mercati ben liquidi, stop di rischio massimo che non supera l'1% del capitale a disposizione diciamo che un 3% mediamente in un anno mediamente non vuol dire che ogni mese farete il 3 vuol dire che c'era anche un mese da meno 1 ma ci sarà magari un mese da più 6 e ci sarà un mese da più 2, uno da più 4 poi c'era quello da più 3,5 quello da, meno, da più 2,5 e cose di questo tipo um, un 3% mediamente al mese è una cosa che vi assicuro è abbastanza facilmente possibile. Ovviamente poi adesso qua si potrebbero aprire mille e più obiezioni, commenti, eccetera. Però cioè, ve lo dico per la mia esperienza e per chi magari segue anche eh, da un po' di tempo il Platino potrebbe, potrà confermare anche qui sul, eh, sui commenti che è una cosa abbastanza ottenibile, cioè il 3% rischiando l'uno con gli approcci sia mentali che di money management che tecnici che noi abbiamo nel trading è un qualcosa di abbastanza fattibile non è un, qualcosa di, non è un sogno, cioè è un qualcosa di raggiungibile che vuol dire un 36% tra l'altro all'anno raggiungibilissimo ok? Eh, pensando a operare su alcuni titoli azionari penso a Stock Insider più il forex più qualche indice, più ci mette ogni tanto se c'è l'oro pure il petrolio, bah bah bah. insomma è un qualcosa di abbastanza sostenibile, anzi, eh, ovviamente con la qualità, perché l'obiettivo è quello intanto di non perdere prima di tutto Warren Buffett, Docet, ma poi eh, essendo il nostro lavoro, comunque in quel momento non sarà il nostro primario lavoro, ma sarà la base per farlo diventare un lavoro, l'obiettivo è quello lì, come voi poi vedete, questo è un file che rilasciamo anche agli utenti Platinum. Io so che devo fare, con questi, io media, con 5 devo fare 150 euro. Quindi io, il mio obiettivo, il mese, su 150 euro, a settimana vuol dire fare 37 euro e mezzo. Per carità, poi c'è la settimana che fai un po' in negativo, la settimana che vai un po' di più, c'è la settimana che fai quasi perfettamente questo, a settimana è quello lì, eh, che è lo 0,75% weekly. Però ovviamente questo è... Perché è un po' una proiezione, è osservare l'obiettivo. Allora, se io ho l'obiettivo e lo vedo, vi assicuro che è molto più facile raggiungerlo, perché poi quando ho le mie operazioni a mercato, eccetera, non è che guardo e eh, do troppa importanza all'operazione in sé, ma do importanza al totale di quello che sto facendo per realizzare l'obiettivo, che è in questo caso 150 cioè e poi in base a quello che si gira, perché poi io cosa faccio? Poi se il mese dopo invece di andare a 2,70 ne ho fatti un po' di più, io glielo scrivo qua, se ho fatto invece di 2,70 ne ho fatti, arrivo a 5.320, io scrivo 5.320 e lo ricambio, hai capito? Allora 5.320, il mio obiettivo è 159,60, 160 euro che vuol dire 40 euro alla settimana, ovviamente, quindi più che altro quella settimana non è un obiettivo che devo raggiungere, e chiudere tutto, no, è più che altro è un, anche qui, avere la visuale, no? avere, mh, come dire, vederle, vederli, e quindi cerca, vedendoli si ha molta più possibilità di raggiungerli perché tu vivi in quel momento l'operazione, vivi la situazione, vivi il portafoglio e sai come ti stai gestendo, no? e via. Quindi, aspetta un attimo che torno a 5.000, così è più... Ok. Um, in questo caso, cosa succede poi? Se però io quei 4 euro dell'inizio che vado ad avere come 4 euro perché ho fatto il mio risparmio, diciamo, quasi obbligato, cioè è un qualcosa che deve esserci. Quindi, facciamo un esempio, è come se mh, io avessi un pack, no? Un piano d'accumulo, e mi obbligo... Uh, questi 1200 euro, obbligo un 10% ad andare in questo conto di trading mensilmente, ok? Che potrebbe anche essere quei 4 euro per versi un caffè o un cappuccio, un succo di frutta, all'arancia, l'ananas o al mirtillo, quello a mi piace molto il mirtillo, eh, e un cornetto, avete capito? Cioè, non è nulla di così impossibile. Però vedete che in X anni poi crea una capitalizzazione maggiore. E se noi andiamo poi a aggiungere, quindi c'è un interesse composto, no? perché io poi vado ogni mese in base ai soldi che mi sono arrivati ad avere eh, quindi un obiettivo che ovviamente è sempre il 3%, ma ovviamente il 3% su 10.000 al ehm, sedicesimo mese, quindi il quarto mese del secondo anno, il 3% su 10.021 l'obiettivo in quel mese saranno 300 euro, quindi anche se sempre il 3% non sono più 150, però sempre i 120 metterò. In questo modo, guardate, invece di provare a fare il trader e poi vi bruciate solo i soldi con poco, tanta leva, seguendo quello là che dai segnali, quell'altro lì che ha la Lamborghini noleggiata, tutte ste cazzate, no, fate le cose seriamente, pianificatevi, ovviamente bisogna avere però uno studio, un metodo, noi ne mettiamo a disposizione, mettiamo a disposizione eh, per, per le persone che vogliono imparare dall'assetto mentale per fare trading, che è fondamentale, alla tecnica, le strategie, i metodi, il money management. Diamo la possibilità di essere con noi, seguiti costantemente nel percorsi Platinum, Scuola e Mentorship, nello stock insider quindi siamo sempre bene o male in compagnia dei trader che vogliono con noi tradare e rimanere connessi eh, la cosa bella è che eh, se si fa un certo tipo di pianificazione con degli obiettivi che si possono tangere toccare sono tangibili e, e li potete vedere guardando questo file per esempio li riuscite a capire e vedere aggiungendo anche perché è già solo così ma aggiungendo perché aggiungendo oltre a, ad avere serietà e quindi responsabilità dei vostri soldi che vedete lì voi aggiungendo ogni mese vi sentite anche più responsabile più nel nella cosa di rimanere sempre attivi imprenditori focalizzati del vostro account della vostra impresa di trading e cercare di scalarla no? di farla diventare sempre più capitalizzata perché intendiamoci con 5000 euro non si può vivere di solo trading ovviamente perché eh, a meno che appunto voi non viviate con 150 euro al mese, insomma, ok. Quindi bisogna avere bisogna essere capitalizzati per i trading perché la cosa è rischiare poco <ride> e guadagnare tanto, già nel senso che non è una cosa, mh, se non capite male, rischiare poco nel senso che se io rischio l'1% di 200.000 euro rispetto all'1% di 5.000, ovviamente è un altro rischio. A livello di capitale e quindi anche il guadagno, perché il rischio e il rendimento viaggiano abbastanza ravvicinati. Il rendimento che ne deriverà da un rischio del 2% del, dell'1% di 20.0 euro a livello di euro sarà più alto dell'1% su 5.0. È normale, no? Quindi anche solo che io faccio l'1% di guadagno su 20.0 sono 2.000 euro rispetto a Uh, l'1% di 5.000 che sono 50 euro quindi provate a capire quindi ci vuole essere capitalizzati e il cap se uno non ha i soldi eh, ma comunque in generale anche se uno dovesse avere i soldi inizialmente per testarsi un po' alla volta non è mai bene iniziare subito con tutto quello che si ha se è tanto se è poco tipo 5.000 va bene ma se no attenzione comunque mettiamo che se io non li ho quindi non posso e quindi non posso però nemmeno eh, pensare al sogno che con 5.000 euro possa vivere di trading, no. Allora, per farlo, la via più efficace che non ci vuole neanche tanto tempo, che qualche anno è niente, ragazzi, è nulla. Allora, noi cosa facciamo? Ci mettiamo predisposti per farlo, mettiamo la nostra cifra su un conto, su un broker serio, sano. Voi sapete che sul sito nostro, nel menu, c'è anche la scritta broker che vi porta direttamente al sito DG e eh, da lì potete aprire il conto e avete sicuramente un broker sano, serio, storico, affidabile, insomma, sapete, no? Poi ce ne sono sicuramente altri di affidabile, però non andate ad aprire il conto alle Bahamas o alle isole vergini britanniche del, sul Forex con leva 500, perché spesso sono dei siti internet, non sono nemmeno delle, dei siti di broker, che vi ciulano solo i soldi, vi fregano i soldi, e poi il sito dopo tre mesi scompare e voi non sapete più a chi affidarvi, eh, anche perché nessuno vi può aiutare, anche se andate dagli avvocati e fate una class action, questi qua non ci sono più, non si sa neanche chi fossero quindi non è possibile, quindi broker intanto è importante quindi dovete inserire i soldi in un broker sano, ripeto, nel sito di Airforex trovate scritto broker il broker è sano, è AG, quindi al massimo è... ci sono altri, eh? non voglio adesso fare mille nomi, se ne sono altri di serie, non è un problema, ma l'importante è che vi Capite? Quindi broker che hanno chissà dove sedi, chissà dove, attenzione, soprattutto se vi propongono leve incredibili. Se siamo in Europa, se voi vivete in Europa, prendete un broker che sia, um, come dire, um, che abbia le licenze per operare nella uh, Unione Europea, per esempio. È molto importante perché poi il broker alla fine è il vostro socio, quindi dovete cacciare il grano lì e se voi volete riprendervi soldi, farvi un bonifico eh, di 2.000 euro perché avete bisogno di ritirare di soldi quando avete più soldi, non quando avete 5.000, sì, ovviamente, ecco, anche qui bisogna mh, stare molto, molto a, a, a, a... bisognerebbe riuscire ad avere l'obiettivo dei quattro anni e dire almeno fino a quattro anni non vado a ritirare nulla, cioè cerco di mantenere il profilo di... Eh, un po' alla volta guadagno grazie alle mie operazioni di trading sano, di qualità, poche, buone, con poco rischio eh, perché un attimo nel trading farsi eh, male, bruciarsi soldi, è un attimo, ok? Quindi così più ci inserisco queste rate, diciamo, no? Questo piccolo eh, risparmio che mi faccio mensilmente che però nel lungo termine può diventare anche molto remunerativo perché aumenta, capitalizza la nostra azienda di trading e porta, guardate, nel giro di quattro eh, anni, al quarto anno, partendo da 5.000 invece magari di trovarvi dopo quattro anni senza soldi, eh, frustrati, depressi perché avete perso i soldi col trading e magari invece di 5 negli anni ne avete messi anche ogni tanto, diventate 5, poi avete bruciato i soldi dopo un anno, ne mettete altri due, poi li bruciate alta leva, seguite questo, seguite altri 1.000 perché poi è così, invece di 5 in quattro anni magari ne avete messi 15.000 in varie tranche e avete perso tutto. Invece in questo modo avete fatto un piano molto più professionale. Vi siete ben posti degli obiettivi, osservandoli con piccoli obiettivi. Avete visto settimanalmente, mensilmente, piccoli obiettivi. Ogni mese una piccola decurtazione dal vostro stipendio, che poi non è nient'altro che togliersi piccolissimi sfizi. Ma per esempio, prima ho parlato anche dell'iPhone, per esempio. No? Benissimo, parliamo dell'iPhone. Ok, potrebbe esserci anche una superrata, no? nel senso che eh, capita che voi mettete i vostri 120, poi capita il mese, che potreste, eh, no, eh, avreste la voglia di eh, comprarvi un iPhone e 1000 euro di iPhone, se no anche di più, anzi, questo qua è anche di più in realtà, infatti non lo comprerò mai più, basta, spendere troppi soldi in un telefono non ha senso e questo anche se uno li può spendere, secondo me, troppi soldi un telefono, il telefono al fine, però beh, queste sono idee mie. Eh, quindi, volete prendere mille euro. Allora, voi pensate, fate sempre, se avete l'obiettivo, perché adesso qui io parlo, se avete l'obiettivo di fare trading seriamente, con più capitale, quindi rischiando alla fine meno, eh, nel senso, il rischio è sempre quello, no? però alla fine, se voi avete un capitale di... Mm, prima dicevo 200.000 poi anche se un mese andate un po' in negativo voi il vostro stipendio le vostre, ve lo fate lo stesso che poi diventa come dicevo prima da di arrivare a un capitale che può diventare iniziare a diventare un lavoro quindi voi potete poi andarvi a uh, ritirare stipendiarvi Diciamo, ovviamente non è uno stipendio da dipendente ripeto stiamo sempre parlando di attività imprenditoriale se si fa il trading in questo modo è così e, um, e quindi se vi, vi capita ah, 1000 euro invece pensate quei 1000 euro magari eh, 1200 euro un iphone invece i 1200 devo cambiare telefono che il telefono vi si è rotto ci sono telefoni molto buoni da 3-400 euro quei 1200 diventano 800 400 li spendete per un nuovo telefono quegli 800 vi cacciate una maxirata lì li avreste spesi su un telefono maxirata sul conto e questo inizia a crescere con calma Pan, pan, pan. Ecco, io adesso vi ho fatto ovviamente i 120, vi ho fatto una remunerazione di questo tipo, magari c'è l'anno che fai invece di fare il 36 o il 32 o il 40, fai il 26, ma va bene lo stesso, si può decidere sempre di dire, beh, ciò a fine anno mi restano sul conto questi soldini in più, invece di dire, ma questi soldi in più li uso per farmi la vacanza chissà dove che mi costa 5.000 euro, fate una vacanza che mi costa 700 euro, e quei soldi non dico tutti, ma una piccola parte ecco che andate sempre a capitalizzare, finché intanto, ripeto, si aumenta il capitale. Nello stesso tempo, se lavorate in modo serio, sano, come facciamo noi nel platino, con calma, aumentate anche la vostra capacità, perché l'esperienza aumenta, vedete più cose, qualsiasi lavoro con più esperienza diventa più semplice e diventa anche più profittevole, no? Cioè io, eh, i, i lavori di professionismo, più li fai, più diventi bravo, più diventa semplice, più hai sensibilità, no? Di un mercato, di una cosa, quindi tutto quanto va di pari passo con l'obiettivo poi che alla fine arrivate, se sapete che avete 25, 26 anni, arrivate a 30, 32, 33 anni, che addirittura avete un capitale sicuramente già molto più interessante in questo caso per esempio 32.000 euro ok partendo in questo modo proprio in maniera molto easy e quindi potete ben capire che se vi guardate indietro quattro anni prima ne avevate cinque eravate con nulla esperienza con un po di competenze e un po alla volta siete partiti adesso avete molta quattro anni di esperienza avete un capitale già diverso che al mese già inizia a permettervi di fare mediamente, tenendo sempre questo 3%. L'obiettivo inizia a essere di 900 no? euro, di circa 1.000 euro, quindi sempre rischiando poco, quindi 963 euro qua, no? facendo proprio il conto preciso, quasi 1.000 euro. Beh, vedete che già inizia dai 150 euro ai 5.000, voi con lo stesso rischio, però il vostro obiettivo diventa di 1.000, ma è lo, stesso, è lo stesso identico rischio percentualmente. Fino ad arrivare a un, a un obiettivo. Già questo vi permetterà di fare delle scelte diverse, di capire un po' no, cosa state facendo. Intanto avete dei soldi. Questi sono trading vi permette di essere sempre liquidi, eh, ragazzi. Cioè, non, siete, non avete investito in immobili dove c'è l'immobile non riuscite a venderlo. Voi avete invece una posizione su euro-dollaro. Non vi piace più, la vendete quando volete cioè non, non è, siete sempre liquidi, quindi, oppure sta andando un po' in perdita, non vi piace più, la, il, mondo, il periodo è cambiato, la situazione si chiude in perdita, piccola perdita, babà, poi così, no? Quindi, in questo caso, vedete come è, eh, cioè lo vedete ad occhi, no? Lo vedete, no? Eccolo qua. Quindi, siamo assolutamente, come dire, eccomi qua, vedete che faccio così, siamo su un modo però di approcciare l'attività di trading, questo è proprio, Va più sull'assetto mentale, quindi sulla pianificazione, sul focus, sull'avere degli obiettivi, su cercare di avere le abitudini corrette per avere la disciplina per poi realizzare questi obiettivi, che mensilmente sono piccoli. Anche il, lo sforzo di mettere via questa piccola parte mensile, di portarla nel conto. Forzatela questa, po questa cosa, obbligatela ok? obbligatela come se dovesse essere un pack piuttosto che doveste pagare una roba no? che vi arriva una rata che vi arriva, dovete pagarla ecco la rata del mutuo questa robina qua la mettete di là e pam pam pam nel giro di qualche anno avete visto i conti alla mano, nulla di incredibile, in quattro anni, in 3-4 anni, cinque io non ho messo il quinto anno ma sicuramente il eh, quinto anno andava ancora più eh, vediamo un po' se... No, vabbè, dovrei, fare, dovrei mettere i calcoli. Eh, avete visto come il capitale diventa diverso, cioè lavorare poi dopo 4 anni di esperienza con 30, 35 invece di 5 mila, che all'inizio c'è anche meno, meno esperienza, diventa un'altra cosa. Stesso rischio, percentuale, guadagni diversi. Eh, voi pensate dopo 8 anni, non sono 60 così sono molti di più, perché i 120 continuate a metterli. E ecco, questo è. è ovvio che a un certo punto dovrà diventare eh, un capitale che voi vi sentite a vostro agio e da lì potete iniziare a dire vabbè, adesso voi potete anche comunque decidere di, um, di reinvestire costantemente tutto oppure infatti io poi nel... Eh, adesso vi faccio vedere, ve lo, ri ve lo rimetto, eccolo qua Vedete cosa ho messo poi qui? Ho messo anche stipendio mensile. Facciamo che ne abbiamo 20, perché così arriviamo a un momento in cui possiamo iniziare a farci uno stipendio. Quindi, andiamo così, pa pa pa pa pa pa pa. Ecco, arriviamo ad avere 80.000 euro. 70, facciamo 70.000. Eccolo qua, 69.700. Ecco, io posso dire beh, siccome, no? Eh, quello che vado a bene o male guadagno da reinvestire sono circa 2000 mi faccio uno stipendio di 1000 1200 no? e li porto giù tac. quindi alla fine io eh, ho stipendio mensile e guadagno da reinvestire prima lo reinvestivo tutto quindi guadagnavo eh, 600 ci mettevo 120 720 lo reinvestivo pan, pan, pan. poi arrivo che posso decidere di dire, vabbè, qua li posso anche tirare via, quindi da qui. Da. Ok. E posso dire, va bene, adesso io andrò a ritirarmi eh, 1.200, reinvesto di quelli che ho guadagnato 860, 1.200, 920, 1.200, bla bla bla. Quindi io posso iniziare poi a un certo punto, in base a quello che io voglio fare, voglio avere eh, a livello mio personale, di dire a un certo punto... Eh, il trading deve diventare anche un, atti un attivo diciamo che solitamente eh, ecco queste sono cifre no? tra i 50 e i 70 sono quelle cifre che iniziano a farti capire dopo un po' di anni di esperienza di dire beh a un certo punto allora anche rischiando poco anche avendo il mese un po' in perdita che si tratta di mesi con piccole perdite Poi ripeto se ci sono dei platino qui possono commentare e confermare quello che sto dicendo cioè la importanza del trader è quello di mantenere piccole le perdite. A volte ci sta il mese che magari va un po' così, benissimo, ma è sempre piccolino. Okay? Questo è importante che la gestione attiva della posizione ci permette di non dover fare il mese da chissà cosa o dover fare il trade da rischio rendimento enorme, piuttosto quello che deve andare tutti a target, altrimenti ho target nulla, zero. Questo vuol dire niente, sono tutte cose sono manuali, teoriche, non frega niente a nessuno. Alla fine quello che frega è che tu chiudi la linea e la linea è positiva, no? eh, Costi e ricavi, bilancio, conto economico è positivo. Questo è quello che è importante nel mondo del trading. Quindi nel mondo dell'impresa, dell no? L'azienda chiude l'anno positiva. Benissimo. Conto economico, costi meno ricavi, i ricavi sono più alti dei costi, si è guadagnato, si ha una plusvalenza. Questo è. Quindi per noi l'importante è avere gli obiettivi e realizzarli. Per fare trading non si può fare con troppi pochi soldi. Questo è, si può fare, ecco questa cosa qua, cioè si può progettare in modo sano, serio, eh, professionale, il, mm, il modo in cui da qui a qualche anno io in effetti acquisirò sia capitale che competenze, esperienza, sempre di più fin tanto che a un certo punto si arriverà a una esperienza e a un capitale, che ci permetterà anche di fare le nostre decisioni in totale libertà, di dire oggi posso anche fare solamente trading se voglio, oppure posso anche fare trading e fare anche un'attività part time o, o vedere altre cose, perché mi interessano, mi piace farle, ma intanto il trading mi paga, mi piace, mi dà una remunerazione, è un attivo davvero, è un'attività, non è una passività o una cosa vista così un po' alla... All'acqua di rose, la scommessa, sì, metto lì, seguo quella là, seguo quello là, il segnale, no, è la sala segnale, questo qua che fa, no. Cioè, queste sono tutte, mh, però vedete che è molto importante l'assetto mentale, l'assetto, ehm, sì, l'assetto mentale iniziale, per crearsi tutto e farsi, e darsi gli obiettivi. Questo è. Va bene dai ragazzi, io spero, ragazzi ragazze, io spero di avervi così dato, mi piaceva oggi fare una chiacchierata con voi eh, riguardo questi temi, perché questi temi nel trading non sono così tanto, no? ma perché se ci pensiamo, questo ve lo dico, mh, in Italia ci sono sicuramente dei bravissimi trader, però ci sono sicuramente molte più sponsorizzate siti, canali YouTube di gente che di trading purtroppo, per, anche per la poca esperienza cosa volete che sappia? cosa volete che vi... e allora mi insegna ste robe la tecnica X, con la tecnica X si pensa che no no, bisogna farsi degli obiettivi darsi delle, delle regole il trading non è solo tecnica non è solo l'operazione, no zero, questa è la mia esperienza l'esperienza di tanti altri, ripeto se ci sono dei platinati che sono arrivati fino a qui a ascoltare il video, scrivete, commentate, confermate quello che sto dicendo perché è proprio così, ok? Uh, quindi, se avete poco capitale, magari siete giovani spesso, perché magari una persona che ha 20-25 anni, ovviamente si avvicina al mondo del trading, è più facile che abbia un po' meno soldi, è normale, io stesso avevo 20 anni, non c'avevo una lira, non è che ero, eh, cioè, è normale. Cioè, però, se si ha un piano, si mette da parte, si fa un certo tipo di Uh, come dire, mh, di pianificazione, sia degli obiettivi, avete visto, uh, i numeri sono lì, bianco su, nero su bianco, e, e, e quindi questo. Se volete approfondire, sapete che potete sempre richiedere informazioni, info infochioccioairforex.com, c'è cioè Eleonora che è bravissima, E mia moglie tra l'altro, e eh, vi risponde. Eh, siamo disponibili io, Antonio, anche Sasha a sentirvi anche telefonicamente nel caso in cui abbiate qualsiasi tipo di dubbio di cose per capire meglio come approcciare al mondo del trading abbiamo dei, degli, dei, dei, dei, dei percorsi che sono assolutamente importanti, eh, fondamentali se si vuole imparare a fare trading serio, ok? I nostri non sono gli unici, ci sono tantissime altre persone brave, per carità però io conosco il mio e conosco e so le persone che cosa mi dicono di quello che fanno sul mio. Quindi, ecco, questo. Va bene? Allora, io vi ringrazio, vi, vi, beh, vi chiedo di lasciare un mi piace, un pollicione su, se il video vi è piaciuto e magari vi sarà d'aiuto, magari questa cosa vi svolta, no? Chissà. A volte, sapete, sono, magari è veramente sono una mezz'oretta così che vi cambia eh, l'approccio. Eh. Quindi a me fa solo che piacere. Eh, noi ci vediamo ovviamente ai prossimi video alle prossime live e mi piace campanellina quindi la campanella che trovate in home page cliccatela così almeno rimanete connessi al canale nel caso in cui vogliate avere tutte le notifiche bene, basta, detto tutto oggi ho dato tantissimo va bene? ciao ragazzi un saluto, alla prossima